Gossip, Alessia Marcuzzi, non riesco a placarmi. Non mi è mai mancato un piano B. Gossip, Alessia Marcuzzi, la Pinela al Corriere della Sera si definisce una donna irrequieta ma con tante risorse e voglia di fare. Gossip, la conduttrice tv Alessia Marcuzzi si definisce una donna piuttosto irrequieta che ama fare mille cose.